Nella maggior parte dei casi le grandezze fisiche di nostro interesse hanno un andamento del tempo che non è costante. Pertanto se noi consideriamo una grandezza fisica qualunque, la che chiamiamo ad esempio G, questa può rappresentare, come vi dicevo, una qualunque grandezza fisica da una temperatura, una pressione, oppure una grandezza elettrica come una tensione o una corrente, il suo andamento nel tempo generalmente è variabile. Per mettere in evidenza questa variabilità nel tempo si usa una notazione matematica di questo tipo dove eh, l'espressione significa appunto che la grandezza G dipende dalla variabile tempo quindi al trascorrere del tempo il valore di G cambierà eh, appunto il suo valore. Per descrivere l'andamento nel tempo potremmo usare diversi strumenti, diverse forme di linguaggio, ad esempio una descrizione a parole, quindi un linguaggio uh, appunto naturale che esprime eh, un, un concetto di, di, di modifica del, dell'andamento del tempo di una grandezza. Quindi lo potremmo dire a parole. Un'altra forma molto più eh, precisa per descrivere l'andamento nel tempo è quella che utilizza una formula matematica, ad esempio, quindi un linguaggio di tipo matematico, formula matematica, oppure un altro metodo per descrivere l'andamento del tempo molto efficace è, è quello grafico, quindi l'utilizzo di un grafico. quindi una grandezza g noi la possiamo descrivere graficamente utilizzando degli assi, supponiamo degli assi tipo cartesiano in cui abbiamo in ascisse la variabile tempo e in ordinate descriviamo l'andamento della nostra grandezza di interesse g di t. supponiamo eh, che l'andamento sia un generico andamento nel tempo di questo tipo e ehm, appunto con un, con un grafico anche un andamento così complesso può essere descritto e compreso molto, molto facilmente mentre invece una formula matematica per descrivere un andamento di questo tipo potrebbe invece presentare delle difficoltà così come descrivere a parole questo andamento in modo altrettanto preciso rischia di essere molto faticoso la la nostra grandezza elettrica a questo punto noi la possiamo definire punto per punto nei vari intervalli di tempo, nei vari istanti di tempo. Quindi supponiamo di considerare un istante di tempo che chiamiamo T1 in questa posizione. Per sapere il valore della grandezza all'istante T1 noi graficamente non facciamo altro che riportare, cercare l'intersezione della grandezza G all'istante T1 riportarci in ordinate quel valore di intersezione e indicarlo ad esempio con il valore g1 uguale alla g all'istante t1 e questa è la notazione diciamo matematica per eh, appunto indicare il valore che assume la grandezza g all'istante t1. So, supponiamo di avere, prendere in considerazione un altro istante t2 più avanti nel nostro grafico se vogliamo scriverne l'andamento appunto di scriverne il valore più che l'andamento in, quel, in quell'istante ripetiamo eh, la ricerca dell'intersezione del grafico della grandezza G all'istante T2, la riportiamo sull'asse delle ordinate e questo sarà il valore G2 corrispondente alla grandezza T, all alla grandezza G all'istante. T2. Nel caso delle grandezze elettriche di nostro interesse diciamo, si possono presentare dei casi tipici che eh, appunto, si presentano frequentemente nei, nei casi pratici. I casi tipici possono essere quelli della grandezza continua, quindi g di t è continua. Che eh, significa semplicemente che gdt assume un valore che possiamo indicare con gc, e questo valore è costante nel tempo, quindi non cambia nel tempo. Quindi un caso molto particolare di andamento della eh, grandezza, ma che nel caso, ad esempio, di circuiti in corrente continua in regime stazionario sarà appunto quello eh, che si verificherà se dovessimo andare a rappresentare graficamente questa, questa grandezza la cosa sarebbe estremamente semplice perché la nostra grandezza non è altro che rappresentata da una retta orizzontale che mantiene un valore costante gc nel tempo altri andamenti caratteristici sono ad esempio la grandezza GDT di tipo periodico quindi una grandezza GDT si dice periodica se dopo un intervallo di tempo fisso che viene chiamato il periodo della, eh, della grandezza è eh, solitamente indicato con la lettera T maiuscola la grandezza ripete lo stesso valore quindi lo possiamo esprimere matematicamente in questa forma, la grandezza G all'istante T assume lo stesso valore della stessa grandezza G all'istante T più T grande dove T grande rappresenta il periodo della, della grandezza cioè dopo quanto tempo la grandezza si ripresenta uguale a se stessa se disegniamo il grafico di una grandezza periodica adesso ovviamente la scriviamo una generica ad esempio un andamento Tipo, supponiamo, supponiamo che queste specie di semionde siano eh, uguali fra di loro, cosa che ovviamente nel disegno non, non sembrerebbe, ecco che se noi prendiamo l'istante di tempo, questo lo indichiamo con T1, dove al vertice inferiore. Dopo Istante di tempo T2 la grandezza riparte uguale a se stessa questo intervallo di tempo fra T1 e T2 che poi si ripete uguale anche per i periodi successivi è appunto il periodo T grande della grandezza periodica un caso particolare di grandezza periodica che per le grandezze elettriche alternate è fondamentale appunto quella della grandezza alternata la grandezza g di t alternata è un caso particolare di grandezza periodica in cui la g di t è composta da due fasi chiamate semiperiodi che eh, risultano uguali e contrari come valori quindi matematicamente possiamo esprimere una grandezza g di t alternata come una grandezza che assume all'istante t il valore uguale ma cambiato di segno che assume all'istante t più t mezzi dove t maiuscolo è sempre il periodo che abbiamo detto che la grandezza alternata è ancora una grandezza periodica ma appunto dopo un periodo dopo un semiperiodo pari a t mezzi lei si ripresenta uguale e contraria al valore che assume nel semiperiodo precedente caso tipico della grandezza periodica alternata è quello della grandezza sinusoidale dove andamento appunto assume la forma di una sinusoide, quindi semionde che alternativamente hanno valore positivo e negativo, uguale ed opposto nel periodo, periodo che in questo caso è quello che si evidenzia dopo il quale la grandezza si ripete, ci sarà un altro periodo che terminerà più avanti rispetto al grafico e i valori che ci interessano è che a un istante t assume un, una certa, un certo valore all'istante t più t mezzi la grandezza assume il valore meno GDT. E questo appunto è l'andamento tipico di una grandezza alternata sinusoidale, andamento fondamentale negli studi dell'elettrotecnica.